Cosa sta succedendo in Europa? Cosa sta facendo la BCE? Cosa c'è di diverso rispetto alla Fed? E quali saranno le implicazioni per il forex? Guarda il video fino alla fine se vuoi scoprire quali sono le risposte a queste domande. La settimana scorsa abbiamo fatto un video in cui abbiamo parlato della Fed, del dollaro, dell'inflazione e di quelle misure che la Fed sarebbe pensando di implementare al fine di risolvere appunto il problema dell'inflazione quindi sostanzialmente alzare i tassi di interesse più volte nel 2022 a partire probabilmente da marzo e in contemporanea anche ridurre il proprio bilancio quindi di fatto misure diciamo restrittive e che quindi dovrebbero andare poi a contrastare l'inflazione e in Europa invece cosa sta succedendo infatti anche qui la situazione non è delle più banali abbiamo un'inflazione che a novembre è salita al 4,9% e probabilmente rimarrà per il 2022 sopra al 2 ora la domanda che potrebbe sorgerti spontanea è ma come mai l'inflazione è così elevata beh secondo gli esperti della bce le cause di questa inflazione così elevata sarebbero prevalentemente attribuibili al forte rincaro che c'è stato del carburante del gas e dell'elettricità e cosa vuole fare quindi la bce in questa situazione perché perché abbiamo da un lato la fed che ha annunciato quello di cui abbiamo parlato nel video scorso e che ti ho anche detto poco fa quindi probabilmente un rialzo degli interessi e probabilmente una riduzione del proprio bilancio anche se poi bisognerà vedere cosa succederà davvero perché non tutti credono che poi la fed davvero farà queste cose però il discorso è cosa sta invece cosa sta invece facendo la bce nel senso la bce è con questa situazione, cosa vuole fare, cosa pensa? Ecco, secondo me, qui arriva una parte molto interessante, perché la BCE ha sostanzialmente dichiarato che se servirà utilizzerà tutti gli strumenti necessari per tenere l'inflazione sotto controllo però ha una visione leggermente diversa rispetto alla Fed infatti per la BCE la situazione dovrebbe stabilizzarsi con il tempo non nel breve periodo, quindi ci vorrà del tempo affinché la situazione si stabilizzi ma secondo la BCE la situazione rientrerà nella normalità questo in quanto si pensa che i prezzi del, dell'energia torneranno nella norma l'andamento dei consumi dovrebbe stabilizzarsi e le pressioni sui prezzi causate dall'offerta a livello mondiale dovrebbe calare quindi alla luce di tutte queste dichiarazioni cosa ci possiamo vedere allora possiamo vedere una bce che è più cauta è meno aggressiva e pensa che col tempo la situazione si risolverà perché pensa che le situazioni che hanno causato l'inflazione torneranno nella norma appunto con il passare del tempo e che quindi sicuramente nel breve periodo non avremo un'inflazione bassa ma che dovremmo tornare a una situazione normale col tempo e quindi è più cauta e dichiara ovviamente che però nel caso si nel caso risultasse necessario sarà pronta a intervenire con tutti i mezzi necessari per risolvere ogni problema al contempo invece la Fed è molto più diciamo falco e ha preannunciato di fatto delle misure restrittive che probabilmente se messe in campo tenderanno ovviamente a frenare l'inflazione e ad alzare il valore del, del dollaro e quindi qui arriviamo alla parte che probabilmente interessa di più a tutti noi che, sono le, che è quella relativa al forex quindi cosa succederà sul cambio euro dollaro in, in pratica. Perché qui è di questo che stiamo parlando, perché da una parte abbiamo la Fed quindi il dollaro e dall'altra abbiamo la BCE e quindi l'euro e hanno due visioni leggermente diverse della situazione attuale quindi cosa potrebbe succedere nel caso in cui la bce davvero non facesse nulla e lasciasse che la situazione si vada a sistemare da sola cosa che è probabile oltretutto probabilmente l'euro avrà diciamo un andamento simile a quello attuale di fatto nel senso che poi bisogna vedere ovviamente anche tutte le altre forze che influenzano il valore della valuta però comunque non verrà influenzato dalle politiche monetarie mentre invece al contrario la fed se dovesse davvero mettere in campo ciò che ha annunciato e può succedere tranquillamente ecco che a quel punto avremo un dollaro che si rinforzerebbe quindi da un lato avremo un dollaro che avrebbe delle ragioni di essere più forte e dall'altra l'euro che avrebbe diciamo una situazione invariata da quel punto di vista e quindi potrebbe essere interessante osservare come evolverà il cambio valutario, quindi l'euro dollaro, alla luce di queste situazioni. Quindi secondo me nel 2022 sarà veramente molto interessante guardare questo cambio proprio per capire quello che potrebbe accadere e per capire quelle che possono essere le dinamiche che ci sono successivamente a, a cambiamenti per quanto riguarda le politiche monetarie e, e quindi sarà veramente secondo me anche molto didattico da osservare questo cambio e sicuramente lo vedremo di nuovo in futuro ne parleremo anche dell'inflazione della situazione eccetera eccetera tuttavia voglio fare anche un'ultima considerazione infatti noi come dicevo anche nel video scorso quello sulla fed o meglio sull'FOMC, noi abbiamo una situazione attualmente che non è completamente sicura e certa nel senso che c'è la pandemia c'è il covid ci sono le varianti che possono arrivare e è vero che stiamo cercando di contenere ovviamente la pandemia con gli strumenti che abbiamo a disposizione quindi medicinali, vaccini, nuovi medicinali eccetera eccetera però al contempo è vero che la situazione comunque è comunque di incertezza e l'incertezza è palpabile tanto è vero che i contagi adesso con la omicron sono saliti molto eccetera eccetera però qual è il punto della situazione? il punto della situazione è che se dovessero esserci nuovi problemi a livello economico causati magari anche dal covid o, o da altri fattori magari che adesso neanche immaginiamo speriamo di no però potrebbe succedere di tutto ovviamente ecco che le politiche monetarie potrebbero di conseguenza poi adeguarsi nel senso magari oggi la fed dice sì a marzo alzerò i tassi di interesse poi in realtà tra eh, gennaio e marzo eh, succede qualcosa che induce la fed magari a, a non farlo e magari a prendere decisioni diverse magari a non ridurre il proprio bilancio eccetera eccetera con questo quindi direi che è tutto io ti ringrazio per aver visto questo video ti chiederei un like se il video ti è piaciuto e ti chiederei di iscriverti al canale e di passare a trovarmi se ti va anche sul mio canale youtube dove invece parlo di marketing di management di business e di sviluppo dei business grazie ancora ci vediamo alla prossima ciao